Pace e bene cari amici, ben trovati. In questa venticinquesima domenica meditiamo sul testo di Luca 16.1.13, testo inerente il corretto uso dei beni materiali. Ecco, un tema centrale proprio del capitolo 16 secondo Luca, tant'è che domenica prossima mediteremo sulla parabola del ricco e pulone che segue e parte dal versetto 19, tema che sta comunque molto a cuore a Luca. Vedete quante volte nel suo Vangelo ritorna sul pericolo di attaccare il cuore alle ricchezze e sull'importanza di avere a cuore i poveri, tant'è che potremmo definirlo non solo il Vangelo della misericordia ma il Vangelo dei poveri. Andiamo al testo, dal quale trarremo in particolare tre spunti. Anzitutto vi ricordo la parabola. Abbiamo un amministratore che è stato disonesto, viene chiamato a rendere conto dal suo padrone della sua amministrazione e viene avvisato che non lavorerà più per lui. Allora, questo si ritrova a piedi e dice «Beh, io mo' che faccio? Eh, lavorare, eh, zappare, non ho la forza, mendicare mi vergogno, devo farmi degli amici». E cosa fa? nelle ultime ore di lavoro che gli restano, inizia a chiamare i debitori del suo padrone e diminuisce il loro debito. Chiede al primo, tu quanto devi al mio padrone? 100 barili d'olio? Ok, scrivi 50, 50 sono abbonati. Tu quanto gli dovevi? 100 misure di grano? Ok, scrivi 80, 20 sono abbonate. D'altronde era lui che amministrava tutto. L'amministratore viene lodato dal padrone e che padrone dice, ma guarda che furbo questo! In questo testo ritroveremo poi l'aggettivo fronimos, che proprio vuol dire viene tradotto con prudente, ma scaltro, cioè una persona che usa l'intelligenza per scegliere bene in vista di qualcosa di grave, di urgente, e quindi usa la scaltrezza e che cosa fa? Si fa degli amici usando, potremmo dire, i beni, cioè i beni diventano uno strumento per farsi degli amici, mentre fino a ieri forse aveva usato delle persone per accumulare per sé. Allora il Signore coglie da questo spunto un insegnamento e dice «Guardate, i figli delle tenebre, cioè le persone che vivono per se stesse, chiuse soltanto a un orizzonte terreno, cioè nel mondo, detto in, in soldoni, no? se le studiano tutte per guadagnare un po' di più, per farle scarpa un altro, per, per riuscire a risparmiare qualcosa. Ora, tanto più voi, figli della luce, studiatevele tutte per entrare in cielo». «E dunque fatevi degli amici con la vostra disonesta ricchezza perché un giorno vi accolgano nelle dimore eterne». Che vuol dire? Farsi degli amici con le ricchezze disoneste vuol dire condividi ciò che hai con i poveri per farteli amici e un giorno quella sarà la tua ricchezza, i poveri e le persone che hai aiutato che testimonieranno per te davanti a Dio, quelle opere testimonieranno a tuo favore nel giorno del giudizio. E perché il Signore chiama la ricchezza disonesta? Uno potrebbe essersi arricchito o stare bene, non perché è disonesto, ma perché nella prospettiva del Vangelo, in particolare secondo Luca, ogni forma di ricchezza tenuta per sé, non condivisa, ti porta ad essere ingiusto ed è in sé ingiusta. Infatti, tra l'altro, il termine in greco è adichia, che è ingiusto, cioè... Se io mi approprio egoisticamente delle cose, io sto facendo un'ingiustizia verso chi non ne ha, perché io sono chiamato ad amministrare quei beni che sì mi sono guadagnato col mio lavoro, ma che a monte sono sempre di Dio e sono sempre dono suo. E il Catechismo della Chiesa Cattolica infatti dice che chi ha di più è chiamato ad essere amministratore della provvidenza di Dio anche per i più poveri. E questo veramente ci apre ad una gioia che vive... Chi sa condividere ciò che ha, perché anche psicologicamente più siamo egoisti, più siamo attaccati alle cose, più siamo preoccupati, più siamo ansiosi, più ne vogliamo e meno gioiosi siamo. Più invece sappiamo condividere e più siamo felici anche noi. Allora vedete, qui secondo me, apro una parentesi, sarebbe bello anche educarci all'elemosina nelle nostre case, famiglie cristiane, no? Non so, alcune pennellate a mo' di idee. La domenica c'è l'offertorio dove si condividono soldi o si portano alimenti per i poveri, ecco viverlo come appuntamento perché lì non solo andiamo a incontrare Gesù ma incontriamo anche gli altri e tra questi altri, tra questi fratelli e sorelle ci sono anche i bisognosi e dunque la bellezza del condividere con loro, pensate questo era ancora più sentito dai primi cristiani, che pregavano e celebravano nelle case, dopo la celebrazione eucaristica c'era la cena, e i più ricchi portavano di più, e i più poveri mangiavano insieme con loro. Tant'è che San Paolo dovrà rimproverare la comunità di Corinto quando, quando dopo aver celebrato insieme, i ricchi tiravano fuori il cibo e mangiavano, e i poveri stavano lì e guardavano. Allora San Paolo dice, ma a che vi serve aver celebrato insieme? Chi mangia e beve il corpo di Cristo e poi non lo riconosce vivo nel fratello, mangia e beve la sua condanna. Allora vi dicevo che ne so le, la messa domenicale oppure studiarsi in casa l'angolino della carità eh, che ne so un salvadanaio o qualcosa anche con i figli eh, che può essere poi eh, vissuto concretamente andando a fare qualcosa insieme portarlo insieme a chi ha bisogno oppure eh, non so mi veniva in mente un bravo monaco e docente di sacra scrittura che mi raccontava di un suo amico ebreo che in un certo senso viveva la decima applicata al giorno d'oggi, che nell'Antico Testamento era la decima parte che veniva donata al Tempio, a chi viveva al suo interno, quindi offerta a Dio, la decima parte dei beni del raccolto, lui l'aveva così. Una parte del suo stipendio era destinato ogni mese all'elemosina, quindi lui quando usciva aveva una borsettina dove portava delle monete per i poveri e quando poi al mese lui finiva questa somma basta meno che di cose proprio gravi. Ora, sono piste buttate lì, anche molto semplici, ma sarebbe bello educarci a avere occhi e cuore per gli altri, non solo a Natale dove tutti siamo più buoni, ma durante tutto l'anno, chiusa parentesi. Il secondo grande spunto che prendiamo da questo testo è l'importanza della fedeltà. Infatti San Pietro a un certo punto chiede a Gesù «Signore, ma queste cose le dici per noi o anche per tutti?» cioè per noi apostoli, quindi per noi responsabili delle comunità, futuri responsabili, o per tutti. È chiaro, Gesù si riferisce a tutti, ma queste cose valgono, diciamo, doppiamente per chi è chiamato a servire, ad amministrare i beni e a servire, ad aiutare gli altri, quindi chi ha incarichi di responsabilità. E infatti racconta questa parabola del Maggiordomo che parte bene e... e finisce male, nel senso che davanti al ritardo del padrone inizia a spadroneggiare, a maltrattare, a ubriacarsi, a darsi a piaceri dissoluti, e il padrone dice, quando arriverà e lo trova così, secondo voi che gli fa? Allora il Signore dice, se uno non è fedele nelle piccole cose non lo sarà neanche nelle grandi. E qui c'è innanzitutto un principio di vita spirituale, potremmo dire universale, cioè allenarci nella fedeltà nelle piccole cose, fedeltà nei miei tempi di preghiera, quel momento per esempio la mattina o la sera, eh, allenarci nella fedeltà nel portare avanti un servizio, un impegno che ci siamo presi, insomma allenarci nelle piccole cose, perché vedete le piccole cose incidono su tutta la nostra vita, non è vero che le piccole cose, le piccole azioni o negligenze non hanno un'incidenza su tutto il nostro quotidiano, no. In latino la virtù si chiama habitus, e l'habitus, l'abito, è una, una trama di, di fili. Eh, vedete, in un certo modo, così è diventare persone virtuose, persone fedeli anche nelle grandi cose. Si fa filo dopo filo potremmo dire, eh, come un mosaico, tassello dopo tassello. Quindi, primo punto, la fedeltà in generale come valore prezioso, no? Di essere fedeli anche nelle piccole cose. Ma qui in particolare poi il discorso è applicato alle ricchezze materiali, tant'è che Gesù dice, se uno non è fedele nella ricchezza disonesta, ma chi gli darà quella vera? Vedete qui il Signore ci fa capire che alla fine le ricchezze materiali non sono la vera ricchezza, la vera ricchezza è altra, è la grazia che Dio ci affida, è la sua parola... Sono le persone che siamo chiamati a servire, chi da religioso, da sacerdote, da vescovo, chi eh, da, non so, da catechista, da responsabile in un gruppo, in un movimento, ma chi da genitore, chi con le persone al lavoro che ha accanto, insomma, e scoprire che la ricchezza materiale non è la ricchezza vera, è qualcosa di passeggero, è qualcosa che ci serve per vivere bene e ci serve per far vivere bene ma è diciamo una piccola prova, allora riscoprire e vivere con fedeltà il servizio agli altri e usare bene i nostri beni, e infatti l'ultimo punto, e concludiamo, il terzo, l'ultimo detto di Gesù è non si può servire Dio è la ricchezza, perché se servo Dio le mie ricchezze mi serviranno per servire gli altri e vivere bene, ma se servirò la ricchezza, la ricchezza mi asservirà, e io diventerò cieco ed egoista. Allora vogliamo chiedere la grazia al Signore che davvero possiamo esaminarci in profondità e chiederci come stiamo vivendo innanzitutto il rapporto con i nostri beni, che spazio ha l'elemosina, la condivisione, due l'esercizio nella fedeltà nelle piccole cose e tre che davvero Possiamo servire Dio con tutto il cuore e così essere più liberi di servire gli altri anche usando bene i nostri beni. Pace e bene!